Buonasera a tutti, adesso iniziamo la conferenza per le domande, chi deve fare domande chiederei di avvicinarsi qui e le facciamo da questo microfono oggi, va bene. Allora buonasera, buonasera a tutti, abbiamo appena terminato una riunione di coordinamento con il ministro Boccia, il ministro Speranza, i presidenti di regioni, i presidenti di ANCI, di UPI sulle attività di gestione dell'emergenza e sulle eh, misure applicative del decreto firmato ieri sera. Per quanto riguarda il dato del nostro bilancio oh, quotidiano partiamo dal dato dei guariti. Questa sera abbiamo 280 dimessi guariti in più. Abbiamo anche 168 decessi, eh, ci tengo a precisare che non si tratta di decessi da coronavirus, sono persone che sono decedute e che tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus. In Lombardia abbiamo avuto 135 decessi, in Emilia Romagna 15, in Veneto 6, in Piemonte 4, nelle Marche 3, in Friuli Venezia Giulia 2, in Abruzzo 1, in Lazio e Liguria 1. Come ho detto prima anche qui se vogliamo il dato statistico della classe di età abbiamo eh, il 2% dei deceduti è nella fascia di età tra 50 e 59 anni, il, scusate, il, il 2% nella fascia di età tra 50 e 59 anni, l'8% nella fascia 60-69 anni, il 32% nella fascia 70-79 anni, il 45% nella fascia 80-89 anni, il 14% nella fascia maggiore di 90 anni. Il numero delle persone complessivamente eh, attualmente positive è 529. Però vi devo precisare che relativamente alla eh, Regione Lombardia abbiamo avuto un aggiornamento, ci è stato detto che l'aggiornamento era un aggiornamento oh, non completo perché eh, erano in attesa di eh, ricevere comunicazione e gli esiti degli ulteriori tamponi. Quindi noi abbiamo 529 eh, positivi in più per un totale di 8.514 persone. Di questi 5.038 sono ricoverati con sintomi e eh, 2.599 sono in isolamento domiciliare in terapia intensiva 877 persone, pari al 10% delle persone che sono positive. Per quanto riguarda le attività eh, la cosa che voglio dire è che è proseguita almeno eh, insieme con le regioni e qui a livello centrale l'attività di acquisizione dei ventilatori, dei dispositivi di protezione individuale, eh, mascherine in modo particolare e di ulteriori esigenze di DP da parte delle regioni. Voglio ricordare che. Oggi sono state distribuite oltre 300.000 mascherine da domani avremo una distribuzione giornaliera di oltre un milione di mascherine e verrà ripartita giornalmente sulla base di quelle che sono le esigenze delle, delle regioni. Come sapete abbiamo distribuito anche ventilatori per le terapie intensive e, eh, e qui voglio ricordare che eh, stiamo distribuendo oltre i ventilatori che sono stati contrattualizzati dal Dipartimento della Protezione Civile eh, in un contratto stipulato sabato sera anche i ventilatori che sono stati acquisiti da Consip una disponibilità complessiva eh, di 2.264 ventilatori per la terapia intensiva, 1.600 ventilatori per 654 per la terapia subintensiva. Questi verranno eh, consegnati, secondo una scadenza, che va tra i 4 e 7 giorni, gli 8 e i 15 giorni e 16 e 45 giorni. Noi stiamo proseguendo con l'acquisizione di ulteriori dispositivi di protezione individuale, di dispositivi medici. Quindi su questo prosegue l'opera di potenziamento delle strutture regionali per quanto riguarda la fornitura di questi beni necessari all'assistenza e alla cura della popolazione. Eh, oggi abbiamo registrato l'esigenza di fare un trasferimento di 5 eh, unità, di eh, 5, 5 ammalati, 5 persone che sono state trasferite dalla Regione Lombardia in altre regioni e quindi prosegue l'attività della centrale remota di soccorso sanitario. Ultima cosa che vorrei dire è questo delle fake news. Oggi ne giravano un paio che abbiamo smentito come Dipartimento della Protezione Civile, eh, in particolar modo per quelle che riguardavano scenari, eh, notizie che prevedevano scenari di evoluzione dell'emergenza a firma del capo Dipartimento che non sono assolutamente veri, così come altre comunicazioni eh, che eh, non erano eh, assolutamente fondate. Quindi invitiamo ancora una volta a eh, informarsi, i cittadini a informarsi attraverso i canali ufficiali e non eh, a dare retta a quelle che sono le fake news che purtroppo non girano anche sui social. Ringrazio il Professore Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità che è accanto a me, che come al solito mi accompagna e al quale darei la parola per quello che riguarda il dato epidemiologico. Prego Professore. Grazie Dottor Borrelli, buonasera a tutti. Allora volevo condividere con voi, da oggi iniziamo, dopo aver anche vagliato nel Comitato Tecnico Scientifico un supporto di informazione ulteriore eh, che include una valutazione epidemiologica che è messa a punto dall'Istituto Superiore di Sanità, questa informazione si baserà su una infografica quotidiana, la prima l'avete vista ieri e uscirà quotidianamente, sono dei dati riassuntivi, mentre eh, su base bisettimanali alla fine di questa conferenza stampa potrete trovare sul sito epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità il eh, diciamo, rapporto epidemiologico sostanzialmente eh, con i dati che arrivano la giornata di ieri, ovviamente questo non ha la finalità di avere un'analisi puntuale come i dati che presenta il Dottor Borrelli, come protezione civile, ha aggiornati sostanzialmente istantaneamente ma ha la finalità di mostrare l'andamento dell'epidemia e l'analisi eh, epidemiologica di quanto sta avvenendo e quindi sarà disponibile due volte alla settimana, il martedì, cioè partendo da oggi, e il venerdì. Eh, questo è possibile grazie al lavoro prezioso che fanno i colleghi delle regioni, i colleghi degli ospedali, dei dipartimenti di prevenzione e i colleghi ovviamente anche dell'Istituto Superiore di Sanità che lavorano in tempi rapidissimi. Hanno messo, hanno costruito, abbiamo costruito un sistema di eh, monitoraggio ex novo sostanzialmente, perché prima questo non esisteva. Eh, questo credo sia un'innovazione importante che può contribuire, da un lato conferma la volontà totale di condividere i dati, di condividere quanto sta avvenendo e questo speriamo anche serva e sia utile anche ad aiutare i comportamenti di tutti noi. Dall'altro ci aiuta anche a capire meglio la situazione in cui ci troviamo nei diversi contesti e anche laddove apparentemente sembra che il virus circoli meno, se i comportamenti che adottiamo e dico adottiamo nel senso che ognuno di noi adotta, non sono congrui e non sono coerenti con le raccomandazioni che sono emerse ripetutamente, che sono state ribadite anche negli ultimi provvedimenti del Governo, è chiaro che sarà molto difficile riuscire a modificare le curve, quindi i nostri comportamenti accanto ai provvedimenti di sistema sono veramente l'elemento decisivo. Buonasera eh, Taballione di Schieti G24, quando è che potremo oh, vedere gli effetti delle misure eh, che sono state prese dal governo secondo voi dopo questa, queste scelte e come giudicate la proposta della Regione Lombardia che vorrebbe eh, chiudere non solo quello che è stato chiuso fino adesso ma anche eh, tutti i negozi e gli uffici. Grazie. Funziona? Le misure che ci siamo detti eh, sono misure eh, che non sono istantanee ma richiedono sono coerenti con i tempi di incubazione. Abbiamo detto che il tempo di incubazione per quanto oggi conosciamo è un tempo che raggiunge i 14 giorni, ma sappiamo che i valori più frequenti di manifestazione dei sintomi avvengono tra i 4 e i 7 giorni, quindi possiamo immaginare che, eh, faccio un esempio ancora più concreto se volete, alcuni esempi che abbiamo visto in questi giorni eh, legati a comportamenti collettivi di persone che si radunano in, in spazi ristretti una addossata all'altra, evidentemente creano una condizione per cui se c'è una persona positiva o se c'è una persona che ha dei sintomi e non sa ancora di essere positivo, una parte significativa di quel gruppo probabilmente entro domenica potrebbe avere a sua volta dei sintomi. Quelle, quindi quel tipo di aggregazioni sono esattamente quello che i provvedimenti e le raccomandazioni che facciamo ormai da parecchio tempo vogliono e deve, mirano ad evitare. Possono essere evitate se ognuno di noi è consapevole di questo rischio. Quindi la raccomandazione è anche in prospettiva temporale se facciamo questo vedremo che le curve anche nelle altre regioni saranno curve di, eh, di, di nuovo numero di casi che si appiattiscono e questo vuol dire, vi ricordo, dare la possibilità a chi dove si ammala e necessita di una terapia eh, ventilatoria, di un supporto ventilatorio, di poterlo ricevere nel miglior modo possibile. Sulla seconda risposta. Allora, sulle richieste della Lombardia di chiudere negozi e, e anche eh, uffici pubblici. Io credo che questa sia eh, una richiesta che deve essere eh, comunque vagliata, considerata e valutata. Eh, quindi sotto questo profilo io non ho elementi ora da fornire su questa richiesta. Vedremo nei prossimi giorni. Buonasera Matteo Guidelli dell'Ansa. Io volevo chiederle una precisazione sulla Lombardia perché rispetto ai dati di ieri oggi è la prima volta che calano i dati quindi evidentemente non sono arrivati. Volevo un chiarimento su questo. L'altra cosa che volevo chiedere è se avete dei dati relativi ai pazienti sotto i 40 anni, diciamo i pazienti giovani, perché finora non ne abbiamo mai parlato e volevo capire se c'è stato un incremento, una diminuzione, insomma se abbiamo dei numeri. Grazie. Eh, confermo, confermo quello che avevo detto prima. Questi sono i dati che ci sono pervenuti da Regione Lombardia. Per la verità eh, il dato, se teniamo conto, dei guariti in più, il eh, dato di fatto dei positivi decresce. C'è stato anche detto che c'è un ritardo nell'arrivo dei laboratori di alcuni eh, test però questo lo sapremo domani, vedremo l'effetto, non c'è stata detta l'entità dei test che eh, non erano ancora stati eh, acquisiti. Eh, che altro c'era? Sulla, sulla, sulla fascia di età se vuoi. Sì, prego. Ora, sulla fascia di età una parte dei dati li troverete nel rapporto epidemiologico che, di cui vi ho parlato precedentemente. Noi abbiamo dati che ci mostrano che eh, aggiornati ovviamente alla giornata di ieri, non sono, ripeto, ribadisco, l'analisi epidemiologica non ha l'obiettivo di essere puntuale rispetto al tempo, ma di fotografare un trend. Eh, noi abbiamo un'evidenza che fondamentalmente ci sono circa un 5 un 7 di persone a meno di 30 anni con questo tipo di infezione il che conferma che queste fasce di età sono meno suscettibili rispetto a quelle più anziane, ma allo stesso tempo conferma anche che il comportamento di queste fasce di età è assolutamente decisivo nella dinamica della trasmissione dell'infezione, eh, nel report troverete anche la stratificazione per fasce di età e anche la distribuzione per varie regioni. Giorgia Cardinaletti, Tg1. Una domanda per il professor Brusaferro. Stiamo parlando molto in questi giorni proprio delle strumentazioni necessarie eh, per le strutture sanitarie. Le chiedo qual è la situazione delle terapie intensive delle aree diciamo così meno esposte, anche se oggi sappiamo siamo tutti a zona protetta. Grazie. Credo che però il dottor Borrelli sia più aggiornato perché sta volando intensamente per fornire un surplus di attrezzature e quindi lascio a lui la parola. Sì, non abbiamo criticità nelle altre regioni, come sapete, tant'è vero che le altre regioni stanno acquisendo eh, posti e stanno dando posti per ospitare pazienti della Lombardia. Eh, C'è in atto un programma di potenziamento di queste strutture e quindi al momento oh, le strutture che ci sono sono sufficienti e anzi si stanno potenziando per un'eventuale esigenza che ci auguriamo che non debba esserci. Buonasera, una domanda per il dottor Borrelli, sono Laura Cannaval News Mediaset. Per quello che riguarda l'approvvigionamento delle mascherine, lei ne ha parlato però ancora non si trovano, non si trovano eh, neanche eh, diciamo al alcol, cioè proprio strumenti per igiene quotidiano di prima necessità nei negozi, nei supermercati. Pensate di eh, incrementare questo tipo di distribuzione in che modo? Allora noi stiamo acquisendo oh il materiale che serve per la gestione dell'emergenza e volevo, grazie, colgo lo spunto della sua domanda per dire di non correre ad accapparrarsi generi alimentari, materiali per la pulizia, l'igiene, perché questo materiale ha un normale canale di eh, approvvigionamento, di eh, diffusione ed è chiaro che qualora la domanda risulti eccessiva e sproporzionata rispetto al trend eh, normale si creano condizioni di eh, difficoltà e quindi non si trova questo materiale. Non ricordiamo le attività produttive non sono state chiuse, la distribuzione e la fornitura dei generi alimentari dei restanti eh, generi eh, non è stata sospesa quindi non c'è alcuna ragione per correre all'accaparramento come abbiamo visto anche in qualche eh, immagine o in qualche notizia che è stata diffusa dagli organi di informazione. Ultima domanda. Daniele Petraroli, Tg2. Io ne avrei un paio in realtà, la prima sui tamponi, è ipotizzabile, avete parlato soprattutto di eh, di quello che potrebbero causare gli asintomatici, quindi la diffusione del virus degli asintomatici, è ipotizzabile fare tamponi a tutta la popolazione come è successo a Bo, per esempio per una zona, faccio per dire, tutta la Lombardia o tutte le parti veramente interessate dal contagio, questa è la prima. La seconda è un chiarimento sulla terapia intensiva, quanto tempo restano in media in terapia intensiva. Abbiamo visto ieri che è uscito il paziente 1 dalla rianimazione per capire anche quanto sono stressate le strutture sanitarie per la terapia intensiva, appunto. Grazie. Allora, per quanto riguarda i dati sui tamponi, eh, voi sapete che è stata adottata con una, con una circolare del Ministero della Salute una indicazione su parere del Consiglio Superiore di Sanità è stata adottata un'indicazione di usare il tampone eh, fondamentalmente sulle persone eh, sintomatiche, eh, quindi contatti stretti, persone sintomatiche o comunque persone che manifestino una sintomatologia riconducibile a una genesi da coronavirus. Eh, politiche sull'uso dei, dei tamponi attualmente non sono state esaminate, diverse. Eh, ci sono esperienze a livello internazionale, ci sono anche diversi eh, sviluppi tecnologici, ma al momento attuale che verranno valutati una volta disponibili e soprattutto valutati una volta disponibili a livello di massa eh, che, che potranno essere eventualmente presi in considerazione. La realtà di Vo è una realtà relativamente piccola, molto confinata, eh, con numeri ovviamente contenuti e che si configura anche come una realtà che ci permetterà attraverso questa misura di comprendere meglio la dinamica dell'infezione. Per i dati che noi oggi abbiamo diventa molto difficile, e impossibile uh, estendere quel tipo di realtà su popolazioni molto più vaste. Detto questo è chiaro che come spesso diciamo ci troviamo di fronte a una epidemia, a una diffusione dell'infezione nuova che stiamo comprendendo e quindi le conoscenze che andiamo a sviluppare, gli sviluppi tecnologici che si stanno verificando, le capacità diagnostiche, man mano che si renderanno disponibili, man mano che acquisiremo conoscenze, eventuali nuove strategie potranno essere prese in considerazione. Ad oggi vale quanto definito dalle circolari. Allora, Auspicabilmente, e come dai nostri dati, quelli che finiscono in terapia intensiva nella stragrande maggioranza dei casi escono dalla terapia intensiva, hanno un periodo di eh, ricovero eh, con sintomatologia eh, più blanda e eh, poi hanno una fase di eh, viremia asintomatica e una volta superata la viremia con due test negativi a distanza di 24 ore sono persone che possono riprendere una vita normale. La durata media dipende molto dalle fasce di età quindi le, e dalla gravità dell'impegno. Questo primo caso era stato un caso molto impegnativo dal punto di vista assistenziale, nelle persone più anziane e più fragili, polipatologici, che, che mediamente la durata della degenza in terapia intensiva è un po' più elevata ma questo vale per tutti i casi e questo evidentemente è uno degli elementi anche che rende critico perché il turnover non è così veloce come si potrebbe immaginare per un post operatorio. L'ultima domanda di carattere politico organizzativo, forse c'è un'altra domanda. E, come sa bene Dottor Borrelli più volte in queste ore si è parlato dell'ipotesi di un commissario o qualcuno che la l'affianchi nel suo compito. Serve questa figura? Le serve e servirebbe poi per occuparsi di cosa in fondo? Grazie. Ma Mi pare che su questo il Presidente del Consiglio dei Ministri sia stato chiaro. Qui c'è un lavoro immane che riguarda la parte di acquisizione di eh, beni e servizi. Il Dipartimento della Protezione Civile, questo centro di coordinamento è diventato il centro di raccolta delle esigenze di tutte le amministrazioni, di tutte le regioni, di tutte quante le strutture del Paese. Qui voglio ringraziare eh, Consip e in Vitalia che eh, ci hanno affiancato, che ci stanno affiancando e stanno consentendo di dare delle risposte. Ovviamente eh, io sono sempre dell'avviso che eh, ogni decisione che va a potenziare la struttura non può che essere eh, benvenuta eh, rispetto a quelle che eh, sono le esigenze, anche se credo che stiamo fronteggiando in modo adeguato la situazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.